Irina Shaikh su Instagram, le foto di Intimissimi fanno il boom di like. Ha partorito da pochissimo, ma Irina Shaikh è già tornata a posare per i più importanti brand di moda, tra cui Intimissimi. In lingerie per Intimissimi. Mentre molte donne iniziano a lottare con diete, sport e buccia d'arancia, c'è chi come Irina Shaikh, poco dopo il parto, già è pronta per mettersi in lingerie e posare per intimissimi. La modella è stesa su un divano e copre il bellissimo volto con un braccio. Lasciando scoperti gli incredibili occhi azzurri che guardano in modo sensuale verso l'obiettivo, mentre mostra i nuovi capi pensati dal marchio di moda. Canottiera di seta bianca intarsiata di pizzo, e slip dello stesso colore, Irina Shaikh dimostra che non bisogna esagerare per essere sexy e al top, ma che anche la semplicità ha un fascino intramontabile. La compagna di Bradley Cooper torna quindi a posare per Intimissimi, Bran che l'ha lanciata qualche anno fa e che l'ha resa famosa agli occhi del grande pubblico, ne ha fatta di strada da quando viveva in povertà in Russia insieme alla madre e alla sorella. Tanto che oggi Irina che è una delle supermodelle più belle e richieste nel mondo. Il passato con Cristiano Ronaldo. Dal 2010 al 2015 Irina Shaikh è stata fidanzata con Cristiano Ronaldo e nessuno avrebbe mai pensato che i due si sarebbero lasciati. La supermodella e il calciatore formavano quella che in molti definivano la coppia perfetta e si dichiaravano perdutamente innamorati a ogni intervista. La realtà però, era ben altra, Ronaldo. Nonostante stesse con una delle modelle più belle del mondo, avrebbe tradito la sua fidanzata con decine e decine di altre donne. E Irina lo avrebbe scoperto nel modo più antico del mondo, leggendo i messaggi sul suo cellulare. Ovviamente una top model del calibro di Irina Shaikh poteva sopportare un affronto del genere. No, e quindi ha deciso di lasciare una volta per tutte il calciatore, svelando poi in seguito che la relazione era tutt'altro che rosea e serena. Incredibile ma vero, Irina Shaik accanto a Ronaldo si sentiva brutta, soprattutto perché lui la voleva sempre al top e mai con un capello fuori posto. L'arrivo del principe azzurro. La ruota però gira per tutti, infatti già poco dopo la fine della relazione con Cristiano Ronaldo, Irina Shaikh ha iniziato a frequentare quello che sarebbe diventato il futuro padre di sua figlia, stiamo parlando dell'attore sex symbol Bradley Cooper, protagonista di American Sniper e sogno proibito di milioni di persone in tutto il mondo. I due hanno iniziato a vedersi già nel 2015, mantenendo la loro relazione ben lontana dai riflettori, solo un anno dopo hanno pubblicato la loro prima foto insieme, tra laltro con le teste tagliate e Un anno dopo è arrivata la piccola Lea Deiseine, prima figlia della coppia, anche la gravidanza è stata vissuta in totale intimità. E si è scoperto che Irina era incinta solo quando ha sfilato al fashion show di Victoria Secret con il pancione bene in evidenza. Nemmeno un mese dopo il parto, aveva già riacquistato la sua splendida forma fisica.